Siamo alla terza domenica nel tempo ordinario, Gesù ritorna in Galilea, dopo aver compiuto prodigi a Cafarno torna alla sua Nazareth, quella cittadina, quel villaggio sparuto che ha visto protagonista Maria, ora vede Gesù ancora lì tra le sue case, tra i suoi e nella sinagoga in modo particolare, lui entra dobbiamo immaginare la scena, l'autorevolezza di Gesù, il suo incedere con solennità e semplicità in mezzo ai suoi. Tutti lo conoscevano, sapevano bene, si trattava del figlio del, del falegname. Però ecco, quando prende il rotolo delle scritture del profeta Isaia e proclama questo testo, lo fa con grande autorevolezza. Ma quello che cambia un po' la scena e il fatto che egli alla fine, dopo aver arrotolato il volume e averlo consegnato all'inserviente, si siede e afferma oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito, che voi avete ascoltato. Che cosa si adempie? Si adempie quello che Dio da sempre desidera, stare con l'uomo, con l'uomo che soffre, con l'uomo che è in difficoltà con l'uomo fragile, sale sempre dalla parte dell'uomo. Beh, questo diventa sconvolgente, tutti sono meravigliati di fronte a questa affermazione e lui, l'unto di Dio, il figlio di Dio, è stato mandato per annunziare ai poveri il letto annunzio e credo che questa sia la prerogativa della Chiesa, la Chiesa non può che annunziare ai poveri, non può che schierarsi dalla parte dei poveri, dei bisognosi, degli ammalati, degli esclusi, degli emarginati. Non dovremmo mai dimenticare questo, perché ecco, è Gesù stesso che viene a liberare dalle schiavitù, a proclamare appunto la liberazione. È Lui che ci libera, è Lui che ci dà la gioia, la gioia di vivere nonostante le tristezze del mondo, nonostante le difficoltà, le povertà in cui possiamo ritrovarci e per questo per noi è una garanzia forte della presenza di Dio nella nostra vita. Oggi si adempie tutto questo, ogni volta che questo Vangelo viene proclamato con le parole e con le opere si adempie il comandamento di Dio, si adempie il progetto di Dio su di noi.